a questa cosa, cioè mi sembra che non è proprio una mediazione, ma che si stiano cominciando a, a definire dei puntini per trovare una via d'uscita un da una guerra che russi non possono che okay. oh, con questo tipo di visita riconoscono che la Russia non può vincere. Okay. Ah, innegabilmente sono dei segnali contraddittori c'era una parte del mondo che vedeva che questa visita di essere a fare certo è che in questa vista non è successo il peggio per noi cioè non c'è stato nessun segnale di passaggio alle armi letali dotto secondo che collegherà la russia alla cina ma per il ben noi, dagli Yamal, no del gas nel 2014 ma non sappiamo ancora ad oggi che prezzo viene negoziato dopo la Crimea, sì, si sì, sì, sì. aspettano okay. che però c'è anche quello che lui cita